Ed è meraviglioso quando noi adoriamo il Signore e Dio si fa sentire da noi. Amen. Dio è in mezzo a noi. Però noi dobbiamo causare che Lui ritorni. E questa è la parola di questa mattina. Vogliamo che Lui ritorni, dobbiamo causare che Lui ritorni. Questo è l'anno dell'intimità. E attraverso la nostra intimità noi possiamo causare che lui ritorni. Amen. Ci possiamo accomodare. Vogliamo leggere secondo Re capitolo 4, dal verso 8 al verso 17. Amen. Ora avvenne che un giorno Eliseo andò a Shunem, dove abitava una donna facoltosa e questa lo costrinse a prendere un po' di cibo così tutte le volte che passava di là si recava a mangiare da lei e disse a suo marito ecco io sono certa che colui che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio ti prego facciamo una piccola stanza in muratura al piano di sopra Mettiamoci per lui un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere Così quando verrà da noi vi si potrà ritirare Un giorno che Eliseo passava di là Si ritirò nella stanza di sopra e vi si coricò Poi disse a Gheazi, suo servo Chiama questa Shunamita Egli la chiamò ed ella si presentò davanti a lui Eliseo disse quindi al suo servo: Ora dille così, Ecco, tu hai avuto per noi tutta questa premura, cosa posso fare per te? Vuoi che dica qualcosa a nome tuo al re, o al capo dell'esercito? E la rispose: Io vivo in mezzo al mio popolo. Allora Eliseo disse: Cosa posso dunque fare per lei? Ghazi rispose: a dire il vero, lei non ha figli e suo marito è vecchio. Eliseo gli disse, chiamala. Egli la chiamò ed ella si fermò sulla porta. Allora Eliseo le disse, in questa stagione, l'anno prossimo, tu abbraccerai un figlio. E Ella rispose, no mio signore, o oh uomo di Dio, non ingannare la tua serva. La donna concepì e partorì un figlio l'anno seguente, in quella stessa stagione, così come Eliseo le aveva detto. Amen. E c'è un uomo di Dio conosciuto nella storia che si chiama Smith Wilkesword, che è stato soprannominato l'Apostolo della Fede, un uomo di grande fede, diceva spesso una frase, diceva, io vi porterò in un luogo di insoddisfazione dove non sarete mai soddisfatti sarete solo soddisfatti di una soddisfazione che non può essere soddisfatta sembra uno sciogli lingua dicevo vi porterò in un posto di insoddisfazione dove non sarete mai soddisfatti sarete solo soddisfatti con una soddisfazione che non può essere soddisfatta che cosa stava dicendo che quando noi andiamo in un'intimità molto profonda con Dio nasce dentro di noi un desiderio di cercare sempre di più Dio e questo desiderio non può essere soddisfatto può essere solo soddisfatto dalla presenza di Dio però più lo cerchi e più diventi di nuovo insoddisfatto perché vuoi ancora di più e quindi ti soddisfi della sua presenza che però non può essere soddisfatta e lo cerchi ancora di più questo è l'anno della nostra intimità con Dio. E se noi cercheremo la presenza di Dio entreremo in un luogo di insoddisfazione, entreremo in un'atmosfera spirituale che ci renderà così insoddisfatti da poter essere soddisfatti soltanto con la sua presenza. Però più sentiremo con la sua presenza, più saremo insoddisfatti e ne vorremo ancora di più. E non saremo soddisfatti fino a quando non saremo di nuovo soddisfatti con la sua presenza coloro che cercano Dio entrano in questa condizione e sapete qualche anno fa fecero un'intervista a Billy Graham che è un grande evangelista americano e ormai è anziano e alla fine della sua vita terrestre diciamo e gli fecero una domanda dissero Billy Graham se tu potessi tornare indietro cosa cambieresti della tua vita e Billy Graham disse una cosa cercherei di più il Signore e mediterei di più la sua parola uno che è stato ed è probabilmente il più grande evangelista attualmente presente se potesse tornare indietro e cambiare qualcosa della sua vita cosa cambierebbe? cercherebbe di più Dio e mediterebbe di più la sua parola cosa stiamo dicendo questa mattina? che abbiamo bisogno di cercare di più Dio e quando noi cerchiamo di più Dio causiamo che lui ritorni questo è il versetto che abbiamo letto quando la Shunameta dice al marito che si era, conto, si era reso conto che Eliseo era un uomo di Dio e gli fa questa proposta dice costruiamo sopra la casa una piccola stanza in modo che quando quest'uomo di Dio passa si può andare a coricare ebbene quando dice per farlo rimanere per farlo riposare in realtà è stato un termine che si chiama semer faresh che significa facciamo in modo che lui ritorni cioè lei stava dicendo al marito costruiamo una stanza prepariamo una stanza con un letto con un candelabro in modo che lui possa ritornare Amen. per capire meglio il significato di questa frase vi voglio leggere un altro versetto che si trova in Genesi 42, i versi 19 e 20, in cui parla praticamente, è usato sempre lo stesso termine, il termine preciso è Semer Faresh, dice così, se siete gente onesta, uno di voi fratelli resti qui incatenato nella nostra prigione e voi andate a portare il grano per la vostra famiglia che muore di fame. Poi conducetemi il vostro fratello più giovane così le vostre parole saranno, saranno verificate e voi non morirete essi fecero così quando dice andate e poi ritornate e conducetemi vostro fratello usa proprio lo stesso termine cioè lui sta dicendo andate però io vi incarcero il vostro fratello in modo che voi dovete ritornare ed è lo stesso termine che usa la shunamita, cioè la shunamita stava costruendo questa stanza per obbligare, fra virgolette, quest'uomo di Dio, quando passava per di là, a ritornare nella sua casa e a ritornare a dormire. Prima lo avevo obbligato a mangiare, se voi leggete con attenzione il termine dice che l'aveva costretto ad accettare di mangiare. Poi non era più sufficiente che mangiassero solo assieme, dice deve anche dormire qua, più tempo posso tenere la presenza di Dio nella mia casa più sono felice. Perché sapete, l'uomo di Dio non rappresentava soltanto un servo di Dio, ma rappresentava la presenza di Dio. E quindi questa shunamita fece tutto il possibile per fare in modo che la presenza di Dio ritornasse nella sua casa, ritornasse nella sua vita. E' quello che praticamente stiamo dicendo questa mattina, è che noi dobbiamo causare che la presenza di Dio ritorni nella nostra vita. Questo avviene attraverso l'intimità. Questa mattina lui è passato in mezzo a noi, ma noi dobbiamo causare che lui ritorni in mezzo a noi e così quando tu preghi nella tua intimità tu devi casare che lui venga e ritorni questo fece anche Pietro, in Luca capitolo 8 verso 40 da 42 dice, ora avvenne che quando Gesù fu ritornato la folla lo accolse perché tutti lo aspettavano chi lo aspettava? tutti tutti stavano aspettando Gesù però cosa succede? Ecco viene un uomo di nome Iario, che era capo della sinagoga. Gettandosi ai piedi di Gesù, lo pregava di andare a casa sua, perché egli aveva una figlia unica di circa 12 anni che stava per morire. Ora, mentre vi andava, la folla gli si accalcava attorno. Immaginate la folla, tutti volevano Gesù, tutti stavano cercando Gesù, tutti si accalcavano intorno a Gesù però Iario lo ha avuto a casa perché? perché è andato e lo ha adorato perché è andato e lo ha cercato e Dio si lascia trovare da quelli che lo cercano con tutto il loro cuore questo è l'anno dell'intimità è l'anno in cui noi dobbiamo imparare a cercare Dio se tu impari a cercare Dio e fai del cercare Dio la tua abitudine quotidiana lui verrà a dimorare a casa tua mille lo cercheranno la folla lo cercherà ma lui sarà da te Amen. e pensate un pochettino che questa shunamita ricevette una risposta inaspettata Matteo capitolo 6 verso 6 a 8 tu quando preghi entra nella tua cameretta chiudi la tua porta e prega il padre tuo nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente ora nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani perché essi pensano di essere esauditi per il grande numero delle parole non siate come loro perché il padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate è inutile fare 50.000 preghiere, 40.000 atti di dolore, 3 Ave Maria, 10 Padre Nostro e 50.000 preghiere evangeliche, non serve a niente. Quello che conta è quello che c'è nel tuo cuore e molto spesso ci sono delle cose per cui tu non stai neanche pregando, che tu desideri nel tuo cuore che Dio conosce e quelle cose Dio ti darà se tu riesci a far ritornare Dio se fai ritornare Gesù nella tua vita, la presenza di Dio viene a dimorare nella tua vita allora Dio ti darà le risposte che tu neanche stai chiedendo questa sciunamita fu così gentile che il profeta disse che cosa possiamo fare per te, vuoi che parliamo con il re vuoi una raccomandazione politica vuoi che parliamo con il capo della guardia così che se ci sta qualcuno che ti dà fastidio lo facciamo mettere a posto E disse veramente io abito in mezzo al mio popolo cioè, non ho bisogno di nulla non lo sto facendo per avere una cosa in cambio lo sto facendo soltanto per il piacere di poter avere comunione con Dio e lei non aveva chiesto un figlio però Dio sapeva che aveva bisogno di un figlio Dio sapeva che aveva desiderio di un figlio e Dio le ha dato quello che lei non ha chiesto ma quello che desiderava quando noi riusciamo a far ritornare la presenza di Dio dentro di noi, ecco che arrivano le risposte di cose che tu neanche hai chiesto, perché Dio conosce il tuo cuore e sa quello di cui tu hai bisogno prima addirittura che tu apri le tue labbra. Che bello quando la presenza di Dio ritorna, Amen. Quando tu sei un cercatore di Dio e causi che lui ritorna, che la presenza di Dio ti visiti periodicamente, ecco che Dio ti dà quello che il tuo cuore desidera. Questa mattina c'è una bella notizia per te: se tu hai cercato Dio, hai invocato Dio, sta per arrivare quello che il tuo cuore desidera, che neanche hai chiesto. Amén. Immaginate questa shunamita: aveva offerto un pranzo all'uomo di Dio, aveva fatto una stanza per l'uomo di Dio, per avere la presenza di Dio. E grazie a questa presenza di Dio, le riceve il desiderio del suo cuore, quello che non aveva neanche avuto il coraggio di chiedere. Forse non ci credeva neanche che Dio le poteva dare un figlio. Ormai il marito era vecchio era un sogno sepolto, era una cosa impossibile però quello che è impossibile per gli uomini è possibile per Dio però non si ferma qua gli fa un secondo miracolo Dio perché Dio opera in mezzo delle tue afflizioni ecco che lei questo figlio inizia a crescere però un giorno torna dai campi il figlio mal di testa, mal di testa, mal di testa e muore il sogno della vita di questa donna il desiderio di questa donna è sfarita è morto è sepolto e non c'è più niente da fare ma dato che lei causava che la presenza di Dio ritornasse dato che lei causava che il profeta ritornasse chiama il profeta e il profeta va sapete quante gente in quel periodo si rivolgeva a Eliseo per avere un miracolo però l'Isia non andava da tutte le parti Gesù dice che a chi fu mandato Elia se non una vedova a serepta. i profeti non è che andavano in giro a pregare per tutti quanti non era così che funzionava però lui si sentì in obbligo di andare, perché questa donna aveva costruito una stanza per lei, questa donna aveva fatto un posto per lei si era incontrata con lei, c'era amicizia con lei e quindi il profeta non poteva dire non ti conosco non posso venire si sente in obbligo di andare a risolvergli il problema e sapete anche quando Mosè prega il popolo si era allontanato da Dio Dio non voleva sapere più niente da Dio disse io non verrò più insieme con voi però Mosè prega, invoca il Signore e dice Signore se tu non vieni con noi non facci nemmeno partire e sapete come risponde Dio farò anche questo che tu mi chiedi perché ti conosco personalmente Abramo, lui sta per distruggere Sodoma e Gomorra potrò mai io fare qualcosa senza parlare prima con Abramo? Wow. e chi era Abramo? Dio per fare qualcosa doveva parlare prima con Abramo perché? perché c'era una comunione così profonda c'era una relazione così profonda per cui Dio si sentiva in obbligo di parlare di certe cose con Abramo si sentiva quasi in obbligo di ascoltare la preghiera di Mosè e il profeta si sente in obbligo di dover andare a risuscitare il figlio della vedova, della vedova scusate il figlio della shunamita e cosa è successo? che lei ha ottenuto di nuovo suo figlio quando tu permetti a Dio di ritornare quando tu hai una comunione profonda con Dio ecco che in mezzo alle afflizioni, tu gridi a Dio e lui ti risponderà invocami e io ti risponderò però questo avviene soltanto per le persone che sono in una comunione in un'intimità con Lui e che fanno ritornare lo Spirito Santo nella propria vita Amen. però non successe solo questo con la vedova di Serepta con la Shunamita non successe soltanto questo con la Shunamita sapete quando tu permetti e fai ritornare Dio nella tua vita fai ritornare e abitare lo Spirito Santo con te perché fare una stanza significa fare abitare Dio insieme con te e ci parla di intimità quindi non solo lui ci dà le cose che noi non abbiamo chiesto non solo lui risponde alle nostre preghiere nei momenti di afflizione ma lui ci protegge e ci preserva secondo Re capitolo 8 verso 1 e verso 2 qui la donna stava tranquilla però a un certo momento è Eliseo che dice qualcosa alla donna Eliseo disse alla donna di cui aveva risuscitato il figlio levati e vattene tu con la tua famiglia a risiedere fuori dove ti sarà possibile perché l'Eterno ha decretato la carestia la quale verrà sul paese per sette anni Dio stava preparando un giudizio per Israele già era successo con il tempo di Elia Elia c'erano stati tre anni di carestia però in questi tre anni Dio aveva preservato Eliseo Elia scusate aveva preservato la vedova di Serepta qui cosa fa? nessuno sa che ci saranno sette anni nessuno lo sa, il re non lo sa i sacerdoti del popolo non lo sanno, le persone del popolo non lo sanno, ma questa vedova questa donna, la shunamita che ha permesso e ha fatto un'abitazione in modo che Dio potesse dimorare insieme con lei, sapeva che ci sarebbero stati sette anni di carestia e aveva anche la soluzione di Dio. Te ne devi andare dal paese per sette anni, il tempo che finisce la carestia e dopodiché ritornerai. Amen. Guardate quanti privilegi ci sono nel far ritornare Dio. Con te nel far dimorare Dio insieme con te lui ti avvisa e ti preserva prima che le situazioni succedano ti avvisa e ti dà anche la soluzione al problema ma tu devi fare in modo che lui possa ritornare devi fare una dimora per Dio amen e non finisce qua perché cosa succede? durante questi sette anni che questa donna andò in un'altra terra purtroppo le occuparono la casa si presero tutte le, su, tutti i suoi averi e tutti i suoi beni lei non ha potuto coltivare il suo campo per sette anni però quando scadono i sette anni Dio fa una cosa Dio fa una restituzione verso da 3 a verso 6 sempre secondo Re, capitolo 8 versi da 3 a 6 trascorsi sette anni la donna tornò al paese dei Filistei e andò dal re a reclamare la sua casa e le sue terre perché qualcuno ne aveva preso possesso ora il re stava parlando con Geazi, servo dell'uomo di Dio e gli diceva raccontami ti prego tutte le grandi cose fatte da Eliseo ora proprio mentre egli raccontava al re come Eliseo aveva risuscitato il morto proprio in quel momento ecco presentarsi la donna di cui egli aveva risuscitato il figlio per reclamare dal re la sua casa e le sue terre Gheazi allora disse o oh re mio signore questa è la donna e questo è il suo figlio che gli si è risuscitato il re interrogò la donna ed essa gli raccontò il fatto allora il re l'affidò a un funzionario al quale disse restituiscile tutto ciò che le appartiene e tutte le rendite della terra dal giorno in cui lei lasciò il paese fino ad ora stiamo capendo cosa è successo Dio l'ha preservata la shunamita ha detto fai una cosa vattene per sette anni lei se n'è andata per sette anni in quest'altro paese dove ha vissuto bene però ritorna e trova una situazione che sembra negativa trova altre persone che hanno coltivato il suo posto altre persone che si sono prese la sua casa allora cosa fa? Vada a re però nel frattempo Dio già aveva fatto un piano casualmente proprio quella giornata, proprio in quell'ora proprio in quel momento che Azzi stava lì dal re a parlare di questo fatto a parlare che un giorno Eliseo, il profeta di Dio aveva resuscitato il figlio di una donna eccola qua signore, è proprio lei questa donna, in diretta ce l'abbiamo caramba che sorpresa dopo tanti anni, una vita, è qui, eh! guardate Dio come fa le cose erano passati sette anni che lei aveva lasciato la terra non sappiamo quanti anni erano passati che il figlio era resuscitato e proprio in quel momento proprio in quel preciso istante in un posto dove tu mai ti immagini di trovare a Ghiazi, trovi Aghiazzi che sta parlando di te non esistono le coincidenze esistono le diocidenze Dio aveva fatto già un piano e quindi quando questa donna gli racconta le cose, non soltanto il re gli fa restituire la terra, ma addirittura tutte le rendite dei sette anni, cioè lei prese praticamente tutto il bottino i sette anni di lavoro che non aveva fatto nella sua terra, tutti quanti insieme. Dio l'ha preservata durante i tempi di carestia, l'ha mandata in un altro paese e quando è tornato gli ha dato anche la buona entrata. Ci sei andata, sei tornata, guarda, sette anni in tutto in un anno, tutte insieme. Tutte le cose che il diavolo gli aveva tolto in questi sette anni in cui lei era stata all'estero, Dio gliel'ha ridato con gli interessi. Amen. Perché quando tu fai una dimora per Dio, quando tu fai in modo che Dio possa ritornare ed abitare, allora Dio ti restituirà tutto quello che il diavolo ti ha tolto e non ti ridarà soltanto quello che il diavolo ti ha tolto ma te lo ridarà con tutti gli interessi Amen. non importa se sono passati sette anni dieci anni o 50 anni Dio te lo ridarà con gli interessi perché protezione e restituzione sono per coloro che causano che lui ritorni Dio opera orchestrando ogni cosa ricordatevelo Dio regna così fu anche per la regina Esther Accendiamo qualcosa domenica scorsa. La regina Ester casualmente diventò regina, casualmente, e Mardoccheo gli dice, forse è proprio per questo momento che tu sei diventato regina. Cosa era successo? C'era un uomo cattivo che si chiamava Aman che voleva causare era geloso di Mardoccheo, però non era contento di uccidere solo Mardoccheo, voleva uccidere tutta la sua gente. E quindi convinse il re a fare un decreto per uccidere tutti gli ebrei ma cosa successe che in quel momento caso strano Esther era regina vi ricordate? parlavamo del kairos di Dio e Mardocchio gli dice ma non è che per un kairos non è che per un tempo come questo tu sei diventata regina Dio già sapeva quello che sarebbe successo e aveva fatto in modo che Esther potesse diventare regina aveva mosso ogni cosa così opera Dio e alla fine è successo esattamente tutto il contrario. Ah, Aham volevo umiliare Mardoccheo e una notte il re non riesce a dormire. Il re non riesce a dormire, ci fanno la camomilla del tempo, non lo so, tutto quello possibile per farlo dormire, niente. Allora dato che sta sveglio e non sa cosa fare, si mette a leggere il libro delle cronache. Sapete, non esisteva la televisione o passatempi, no. Mentre gira le pagine, dice, ah, qua è successo questo fatto anni fa. È successo che Mardoccheo mi ha salvato la vita. Perché la Bibbia dice che ci fu un complotto contro i re, Mardoccheo denunciò queste persone, e queste persone furono trovate colpevoli e furono uccise. E mentre di notte lui sta dormendo, dice, ma possibile mai che non abbiamo dato un premio a Mardoccheo Allora chiama Aman, e dice, Aman. Cosa si fa ad un uomo che il re vuole onorare? E Aman pensando che era lui, dice sicuramente il re vuole onorare me. Allora che si metta sull'asino del re, che si vesta con le vesti del re e che mentre cammina avanti a lui ci si metta il principe migliore del regno e che dice così si fa all'uomo che il re vuole onorare. E le disse ok, fai così con Mardocchè e Aman, che odiava Mardoccheo che aveva fatto tutto quello per uccidere Mardoccheo fu costretto a prendere Mardoccheo a vestirlo con l'abito del re a metterlo sull'asino del re e camminare tutta la giornata davanti a lui dicendo così si fa uno che il re vuole orare guardate come Dio fa le cose perché la nostra vittoria non è per forza né per potenza ma è per lo spirito di Dio non te la devi prendere tu la vittoria la nostra guerra non è contro carne e contro sangue, ma quelle che fanno sì che lo spirito ritorni, quelle che fanno sì che la presenza di Dio ritorni, perché fanno della loro vita la dimora di Dio, allora Dio ti darà vittoria, sopra tutti i nemici. Forse ti sembrerà che quella situazione sono passati anni e si sono dimenticati, però un giorno il re non si, non si riuscì ad addormentare. Dio stava orchestrando le cose perché quel premio era per quel particolare momento arriva il momento della vittoria per la tua vita e quindi poi dopo le cose continuano addirittura Aman fa, il, il popolo di Israele si può vendicare dei suoi nemici e Aman viene ucciso quando tu cerchi Dio Dio orchestra le situazioni intorno a te per portarti dove Lui ti vuole noi abbiamo bisogno di cercare il Signore questo è l'anno dell'intimità, io vi martellerò fino a farvelo entrare nella zucca che dobbiamo cercare il Signore e avere un luogo, preparare un luogo dove Dio possa ritornare non è specificatamente un posto molti dicono io devo avere la mia cameretta segreta in modo che mi vada a chiudere là dentro se non c'ho la stanza non posso pregare, non è così, il luogo è dentro di te, tu devi sviluppare un'intimità dentro di te, il nostro eh, rapporto, la nostra relazione con Dio non è qualcosa di esteriore, ma è qualcosa che noi dobbiamo costruire dentro, nella nostra relazione quotidiana con il Signore, è dentro di noi che noi dobbiamo preparare questa stanza è dentro di noi che dobbiamo metterci un letto dove lo Spirito Santo possa riposare è dentro di noi che dobbiamo avere acceso un candeliere che rappresenta l'adorazione a Dio, del continuo della tua vita, tu devi fare una stanza dentro di te semer fares devi causare che lui ritorni venga a vivere dentro di te e si senta costretto a venire da te si senta obbligato a causa della tua relazione e quindi quando lui torna ti rilascia la sua benedizione, ti benedice, ti glorifica, ti protegge dal giudizio e ti dà restituzione. Amen. Se sei un cercatore di Dio, Dio ti porterà in un luogo di insoddisfazione dove non sarai mai soddisfatto. Potrai solo essere soddisfatto di una soddisfazione che non può essere soddisfatta, <ride> è uno scegli lingua, ma è la verità e non finisce qua se tu lo cerchi Dio ti rivela la sua volontà Geremia 33.13 dice invocami e io ti risponderò e ti annuncerò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci quante volte abbiamo domande Signore ma è la tua volontà Signore ma ti stai ricordando di me Signore ma ascolti la mia preghiera quando tu hai un'intimità con Dio quando tu fai in maniera che lo Spirito Santo possa ritornare e dimorare e abitare con te allora lui risponde e non soltanto risponde ti annuncia anche cose impenetrabili cose strane che, così complicate da capire che tu le riesci a comprendere lui ti annuncia queste cose perché lui ti ama Amen. sapete un giorno ci fu un uomo che si chiamava Obeteton Stavano trasportando l'arca di Dio a Gerusalemme. Però perché non l'avevano fatto nella maniera in cui Dio aveva comandato, un uomo morì. E quindi non sapevano, avevano paura, questa cosa era pericolosa. Che dobbiamo fare con quest'arca? E decisero di portarla a casa di Obed e Dom. E Obed e Dom ebbe l'arca della presenza di Dio nella sua casa per tre mesi. E dice la Bibbia che Dio benedisse tutta la sua casa e tutto quello che lui aveva e sapete ancora oggi se voi andate nella città di Obede Dom che è una città araba attualmente è la città araba dove si vive più in pace dove c'è più salute e dove c'è più pulizia e più benedizione a distanza di secoli e secoli e secoli si vede ancora il risultato del passaggio della presenza di Dio perché per tre mesi ha dimorato la presenza di Dio in quel luogo immagina cosa può succedere alla tua vita se tu lo fai dimorare dentro di te per tutta la vita se tu causi che lui debba ritornare dentro di te fai qualunque cosa in tua forza, in tuo potere per fare in modo che lui venga da te, ritorni da te rimanga con te perché questa è la chiave così prospererai in ogni cosa Amen. e Dio ti darà anche i sogni seppelliti, lo dicevamo già prima c'era un uomo che si chiamava Giuseppe, ebbe dei sogni bellissimi, che bei sogni, lui sarebbe diventato una persona importante, però i fratelli lo vendettero, finì in Egitto come schiavo e lì mentre era schiavo dal suo padrone, la moglie del padrone lo tentò e lui per essere fedele al padrone e fedele a Dio finì in carcere. Quante volte noi pensiamo che una nostra scelta giusta ci caso ad un guai però caso strano proprio in quel carcere c'erano delle persone che erano vicine al re e Giuseppe gli interpreta dei sogni e là pensaci sicuramente adesso parleranno al re mi faranno liberare e ho fatto un'interpretazione dei sogni una cosa quante volte noi pensiamo anche alla stessa cosa ho pregato per una persona e il Signore l'ha guarita sicuramente verrà in chiesa Gesù cuore i dieci lebrosi uno solo tornò indietro e gli disse grazie ma neanche lo seguì e quindi Giuseppe era lì triste dice ormai la mia famiglia non so che fine ha fatto mi hanno venduto il mio vecchio padrone non soltanto l'ho aiutato si è dimenticato di me queste persone gli ho interpretato i sogni, però invece di ricordarsi di me, una volta usciti da qua passa il santo, passa la festa si sono dimenticato. e mentre era lui lì perso da solo in quella prigione non era solo perché lui aveva un'intimità con Dio perciò interpretava i sogni lui aveva un'intimità con Dio e Dio non si dimentica di quelli che hanno un'intimità con lui lui causò che Dio ritornasse nella sua vita e se il giorno prima era lì nella prigione a gridare Signore tutti si sono dimenticati di me la mia famiglia si è dimenticata di me il mio padrone che ho servito si è dimenticato di me i miei amici che ho aiutato e interpretato i sogni si sono dimenticati di me Signore forse pure tu ti sei dimenticato di me però Dio non si era dimenticato il giorno prima era lì gridando a Dio, parlando a Dio, piangendo davanti a Dio e il giorno dopo era vicere di Egitto non ci vuole un secolo per fare un miracolo basta un momento basta una parola di Dio e se tu lo cerchi e fai in maniera che la sua presenza ritorni se tu riesci a costruire dentro di te una stanza in modo che ogni volta che lo Spirito Santo passa possa dimorare possa ristorarsi possa trovare l'adorazione possa trovare un luogo dove si trovi bene allora Dio risponderà allora Dio ti restituirà anche i sogni che sono seppelliti Semer se tu lo cerchi tu caserai che lui ritorni lui ti darà quello che tu neanche gli hai chiesto lui farà miracoli nel giorno della tua afflizione lui ti proteggerà dal male ti restituirà tutto quello che il diavolo ti ha rubato con gli interessi ti darà i tuoi sogni sepolti invocami ed io ti risponderò ti annuncerò cose grandi e impenetrabili che tu non lo conosci che tu neanche conosci a coloro che lo cercano Dio dirà tanto ma tanto, tanto se leggiamo più avanti il passo di Geremia sempre 33 però dal versi dal 6 al 9 dice invocami mio ti risponderò ti annuncerò cose grandi e impenetrabili però dice pure altro ecco io regherò ad essa benessere e guarigione Dio ha preparato per te benedizione e guarigione li guarirò e svelerò loro l'abbondanza della pace e della verità. Farò tornare gli esuli da Giuda, gli esuli da Israele, e li ristabilirò come al principio. Li purificherò da ogni iniquità con la quale hanno peccato contro di me. Perdonerò le loro iniquità con le quali hanno peccato e con le quali si sono ribellati contro di me.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 quando tu causi che lo Spirito Santo ritorna, quando tu causi che la benedizione di Dio dimori dentro di te la gente temerà e tremerà a motivo di tutto il bene di tutta la pace che Dio ti darà Quante grandi cose ti ho preparato per te dove sono le persone che cercano il Signore questa mattina se tu vuoi cercare il Signore, vuoi fare che Dio ritorni nella tua casa vogliamo avere un momento per pregare? Se tu vuoi fare il possibile e l'impossibile per fare in modo che Dio dimori dentro di te, allora puoi venire avanti perché questa mattina pregheremo per te. Mentre facciamo questo canto, vogliamo adorare il Signore, alziamoci in piedi. Io lo voglio cercare. Io voglio essere come la sciunamita. Voglio che Lui possa mangiare con me. Voglio che Lui possa dimorare dentro di me. Gli voglio preparare un letto, un candeliere. Voglio che non si possa mai più allontanare da me. Come Iareo lo adorerò, dirò, Signore, vieni a dimorare a casa mia. Come Zaccheo metterò su un albero per vederlo. Come il cieco griderò, Signore, abbi pietà di me. Cercatori di Dio.